Ci siamo svegliato questo terremoto incredibile alle 4.04 e mezz'ora dopo la telefonata del Presidente che ci chiedeva di venire in sede e che c'era da evacuare l'ospedale di Mirandola Margherita e gli altri volontari della Croce Blu di San Prospero si sono attivati subito dopo la prima scossa di terremoto il 20 maggio inizialmente per dare assistenza agli altri comuni più colpiti della bassa modenese ma una scossa intermedia venerdì 25 ha reso i soccorritori a loro volta terremotati. I volontari che erano in sede si sono accorti che qualcosa non funzionava nelle colonne che erano esplose letteralmente e si vedevano i ferri. Abbiamo vuotato tutto quello che potevamo portare fuori in sicurezza con i vigili del fuoco, comunque noi abbiamo continuato ad operare tutti i giorni regolarmente con quelli che erano i trasporti, oltre ad aver garantito un'ambulanza per l'emergenza direttamente qua sul territorio. Tommaso all'epoca del sisma faceva le medie. Abbiamo fatto un campo un po' improvvisato al parco Pertini qua a San Prospero, e la Croce Blu era sempre presente, venivano a chiederci come stavamo. Offrirci dell'acqua, provarci la pressione Al posto della vecchia sede terremotata oggi c'è la nuova casa del volontariato realizzata quasi interamente grazie alle donazioni degli sms solidari e delle pubbliche assistenze di tutta Italia Da una parete sorride la blogger fraintesa Francesca Barbieri originaria di San Prospero uccisa dal cancro a 38 anni La sua forza un esempio per i giovanissimi volontari come Ajar Non mi ci vedo in una vita senza il volontariato, senza, senza tutto questo ecco.